Sì, amore, sto... non ti preoccupare, tutto a posto, di là che dorme, sta benissimo. Di là? Eh, sì, di eh, là. Oggi ho montato il baby monitor e quindi lo sto guardando qui che è una bellezza, sembra un angioletto. Ma non ci credo, l'hai montato davvero, era una settimana che ero nella scatola. Eh, eh, tu sei miscredente. Ti ho detto, lo monto domenica, l'ho montato domenica. tu Non ti fidi ma... di tuo marito? No. Sì, sì, sì, sì no, no, no, detto no, no, detto no, no, po no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no,